In questa meditazione affronteremo direttamente, quindi cercando di osservarlo, il tema dell'impermanenza. L'impermanenza è un concetto assolutamente centrale negli insegnamenti del Buddha, e forse anche uno dei suoi più originali. Il Buddha, cioè questa figura storica, che si presume sia esistita 2500 anni fa, ha avuto un'intuizione che potremmo definire geniale rispetto a questo. Cioè, lui ha capito due cose. Da un lato che ogni cosa della realtà è impermanente. Non c'è niente che non cambi continuamente. Non c'è niente che rimanga uguale a se stesso da un istante all'altro. Qualsiasi fenomeno del mondo compresi noi stessi. Beh, e questo è qualcosa che possiamo anche capire da soli, ma eh, ci riesce abbastanza difficile eh, a causa di una serie di condizionamenti che sono per certi versi innati proprio nel nostro essere umani. Nonostante l'impermanenza sia proprio un carattere fondante della nostra esistenza, cioè noi siamo una sorta di manifesto dell'impermanenza, proprio per la eh, mutevolezza che ci caratterizza in ogni cosa il nostro il corpo diciamo col quale ci identifichiamo eh, dalla nascita fino alla morte cambia continuamente ed è soggetto a ogni sorta di variazione di oscillazione eh, nel senso del benessere o del malessere e la nostra personalità cambia cambia con l'esperienza con l'apprendimento con le ore della giornata con l'umore che a sua volta è condizionato da fenomeni esterni che cambiano di continuo in un contesto che è quello che vede l'alternarsi del giorno e della notte eh, delle stagioni almeno alle nostre latitudini. Insomma l'impermanenza è elemento fondante di tutta l'esistenza. E questo da un lato. Dall'altro ci siamo noi che invece non vogliamo accettare questo fatto. Ci sembra che le cose siano diverse, ci illudiamo che le cose siano diverse, ci aspettiamo che le cose rimangano come sono, nel bene e nel male. Per esempio, ci... vorremmo che una situazione piacevole rimanga per sempre, quando non è possibile o abbiamo paura che una situazione spiacevole rimanga per sempre, quantomeno fino alla nostra fine, ma questo non è affatto detto, perché tutto cambia e quindi c'è una, un una costante dissociazione tra la nostra percezione della realtà, le nostre aspettative, e la realtà stessa che è invece impermanente senza possibilità di, di, di sbaglio e, e questo diventa la causa una delle cause principali della, della nostra sofferenza. La nascita, la vecchiaia, la morte, che sono eh, i fenomeni naturali per eccellenza, no? che non sono né buoni né cattivi, noi invece li, percep li percepiamo nel senso di buoni e cattivi. E quindi... Ehm, eh, pratiche come quella dell'impermanenza possono essere molto utili eh, in questo senso, molto utili ad avere una comprensione più profonda della realtà e come il Buddha stesso ha insegnato per capire la realtà e anche per comprendere i suoi insegnamenti non bisogna prendergli una lettera ma sperimentarli direttamente e il modo migliore di sperimentarli è osservare ciò che c'è nel nostro corpo e ciò che c'è nella nostra mente quando interagisce col corpo e con i vari fenomeni con, cui, con i quali entriamo in contatto. E questo faremo nel corso di questa meditazione in una formulazione che è quella proposta dal maestro Zen Tikratan, del quale io proporrò adesso una, una variante. Ma prima di cominciare... Vi propongo di leggere come Ticatana stesso descrive questa pratica. Grazie a questo esercizio riconosciamo la natura impermanente di ogni fenomeno. Il processo di esplorazione di ogni cosa, compiuto in consapevolezza, ci conduce a una visione profonda degli aspetti della vita. Comprendere che l'impermanenza non è un aspetto negativo dell'esistenza è molto importante. L'impermanenza è fondamentale per la vita. Se ciò che esiste non fosse impermanente, la vita non potrebbe continuare. Se un chicco di grano non fosse impermanente, non potrebbe dare origine a una pianta di grano. Se un bambino non fosse impermanente, non potrebbe trasformarsi in un adulto. La vita è impermanente, ma ciò non significa che non sia degna di essere vissuta. Proprio perché è impermanente, riteniamo che la vita è così preziosa, e ce ne prendiamo cura. Dobbiamo quindi sapere come vivere profondamente e approfittare nel modo più responsabile di ogni istante che ci è concesso. Solo se siamo in grado di vivere completamente nel momento presente, possiamo star certi che non avremo rimorsi in futuro. Così facendo, siamo nella condizione migliore per prenderci cura di, ciò, di chi ci è vicino e renderlo felice. Avendo accettato la natura impermanente di tutti i fenomeni, non saremmo travolti dalla sofferenza, nello sperimentare la decadenza e la morte. Affrontando il cambiamento, l'alternarsi di prosperità e declino, di successo e fallimento, ci manteremo comunque pacifici e soddisfatti. Andiamo troppo di fretta, siamo troppo inquieti, perdendo così la capacità di prenderci cura del nostro corpo e della nostra mente. Giorno e notte, pezzo per pezzo, barattiamo la nostra salute con bene di conforto materiale. Alla fine abbiamo distrutto il corpo e la mente per raggiungere obiettivi privi di importanza. Questo esercizio può esserci d'aiuto anche per prenderci cura del nostro corpo e della nostra mente. Ecco, queste parole di, del maestro Zenti Kratan ci fanno capire molto chiaramente anche un altro aspetto della nostra pratica. Quando pratichiamo la meditazione, non pratichiamo soltanto per noi stessi, per stare meglio, tra virgolette, o per diventare persone, chissà, migliori. Pratichiamo anche per gli altri, sia perché, come abbiamo visto, come abbiamo sentito, Riuscire a vedere le cose più realmente per quello che sono ci aiuta a interagire in modo più saggio con gli altri a prenderci cura meglio degli altri, ma anche perché esplorando la natura della mente, la natura del corpo, la natura dei fenomeni, scopriamo più profondamente chi siamo, ma non chi siamo noi soltanto individualmente, ma chi siamo come umanità. E quindi... Quando pratichiamo, ogni volta che pratichiamo la meditazione, pratichiamo non soltanto per noi stessi, ma per tutti. E quindi vi invito a adesso a praticare con me, esattamente con questo spirito, assumendo questo tipo di postura, non solo fisica, ma diciamo anche eh, nell'intenzione. Vi invito come di consueto a assumere una postura fisica che favorisca la, la pratica di meditazione e quindi seduti sul vostro cuscino, sul vostro panchetto, sulla vostra sedia. Eh, tenere la, la schiena il più possibile eretta, ma al tempo stesso rilassata perché non si rigidisca, cioè vogliamo mantenere la curvatura lombare naturale. E le spalle rilassate, aperte, il viso rilassato, la pancia libera di muoversi con la respirazione, la nuca distesa. Possiamo tenere gli occhi chiusi o semi chiusi o se la sonnolenza anche addirittura aperti perché quello che noi faremo è rivolgere lo sguardo interiormente mediteremo sulla impermanenza del corpo osservando il corpo stesso iniziamo questa pratica ascoltando uno dei fenomeni più tipicamente impermanenti che il suono della campana, tre volte. Consapevole dei capelli sulla mia testa, io ispiro. Comprendendo l'impermanenza dei capelli sulla mia testa, io espiro. Capelli. Impermanenti. Capelli. Impermanenti. Seduti in meditazione possiamo facilmente osservare e apprezzare l'impermanenza delle sensazioni. Un po' più difficile osservare l'impermanenza di fenomeni che variano così lentamente come, per esempio, i capelli. Ma possiamo farlo perché è qualcosa di concretamente presente in questo corpo di cui abbiamo sperimentato direttamente cosa significa essere impermanenti con la loro tendenza a in maniera irreversibile nel corso del tempo, a imbiancarsi, a crescere senza sosta. l'esperienza diretta che abbiamo di questi capelli possiamo veramente osservarne l'impermanenza. consapevole dei miei occhi io ispiro, comprendendo l'impermanenza dei miei occhi io espiro, occhi impermanenti, occhi impermanenti. anche degli occhi possiamo osservare facilmente il carattere impermanente non solo e non tanto perché entrano di continuo in contatto con forme e colori che cambiano ma proprio perché la, la loro condizione cambia nel corso del tempo i nostri occhi a volte sono rilassati altre volte irritati a volte si colgono lacrime negli occhi, altre volte non riusciamo ad aprirli. Con l'età cambia la nostra capacità di vedere. E possiamo anche col tempo affinare la nostra capacità di osservare. Sono un organo così complesso, così prezioso, così precario. Di fronte all'impermanenza dei quali possiamo anche contemplare. L'impermanenza dei nostri occhi non è necessariamente motivo di preoccupazione. Consapevole delle mie orecchie io inspiro. Comprendendo l'impermanenza delle orecchie io espiro, orecchie impermanenti. Le orecchie sono anche una delle altre porte attraverso i quali gli stimoli provengono a questo corpo, a questa mente altrettanto complesse, altrettanto delicate rispetto, insieme agli occhi. Le cellule che sono proposte alla ricezione dei suoni e alla, e alla ricezione e trasmissione verso il cervello dei suoni sono tra le poche celle del corpo che non hanno la capacità di ricrescere, di rinascere una volta che sono morte. Quindi sono non solo impermanenti, ma la loro esistenza è ancora più preziosa per noi. Contemplo l'impermanenza delle mie orecchie. Consapevole del mio naso, io inspiro. Comprendendo l'impermanenza del mio naso, io espiro. Anche il naso è un, un organo non solo prezioso, non solo complesso, ma estremamente impermanente, tanto che è una delle parti del corpo che continua a evolversi di più nel corso di tutta la vita. Il naso entra in contatto con fenomeni molto cangianti, fortemente impermanenti e a sua volta è impermanente nella sua forma e nella sua capacità di percepire gli odori, che può essere da noi volontariamente modificata con l'esercizio, ma anche che facilmente degradarsi per tanti fattori diversi. Questa epidemia in corso di Covid, che ha tra i sintomi proprio più tipici, quello della perdita della capacità di sentire gli odori, ci dimostra in maniera lampante come questo organo sia fortemente impermanente. Contemplo l'impermanenza del mio naso. Consapevole della mia lingua, io inspiro. Comprendendo l'impermanenza della mia lingua, io espiro. La lingua è un'altra delle porte che permette ai nostri sensi di farci arrivare le sensazioni dell'esterno. Mi è abbastanza facile percepirne l'impermanenza, proprio per la, anche per la moltevolezza di sensazioni che trasmette. ma so anche che questa lingua è completamente diversa dalla, dalla lingua che potevo conoscere qualche anno fa, perché nel frattempo le cellule di cui è composta si sono completamente rinnovate, non è rimasto nulla di quello che era un tempo, nulla. Consapevole del mio cuore io espiro, comprendendo l'impermanenza del cuore io espiro, cuore impermanente, cuore impermanente. Ora che da qualche minuto siamo seduti in meditazione, con calma, respirando, nel silenzio, possiamo più facilmente percepire il cuore, il suo movimento, il suo battito. Il cuore è l'organo impermanente per definizione. Pompa continuamente sangue nel corpo per nutrire miliardi di cellule di cui è composto. È un organo estremamente complesso, estremamente delicato, a cui basta un niente per funzionare non a dovere e permetterà a repentaglio la nostra vita. Dipendendo così fortemente da un organo così delicato, non possiamo in nessun modo aspettarci una vita sicura. Anche se spesso abbiamo l'illusione che lo sia. Consapevole del mio fegato io espiro, comprendendo l'impermanenza del fegato io espiro. Fegato impermanente. Fegato impermanente. Questo è un organo che ci riesce un po' più difficile in questo momento sentire perché è uno di quegli organi silenti che non percepiamo mai se non quando manifesta un malessere. Ma ciò nonostante è sempre al lavoro per garantirci la sopravvivenza in quel delicatissimo e precario equilibrio con tutti gli altri organi del corpo. E per quanto possiamo prendercene cura con un'alimentazione sana, con l'esercizio fisico, la sua precarietà non cambia. Consapevole dei miei polmoni io ispiro. Comprendendo l'impermanenza dei miei polmoni, io espiro. Polmoni impermanenti. Posso percepire l'impermanenza dei polmoni già Soltanto osservandone molto facilmente il movimento con il respiro. Ma so anche bene, e l'ho provato in prima persona, quanto siano precari, mutevoli nel corso del tempo, soggetti agli stili di vita di volta in volta assumo e ne contemplo l'impermanenza. Consapevole dei miei intestini, io ispiro. Comprendendo l'impermanenza dei miei intestini, io espiro. Intestini, impermanenti. Intestini, impermanenti. Ecco un altro organo che mentre io sono seduto continua a lavorare incessantemente. Mentre ospita miliardi di batteri che misteriosamente fanno parte di questa persona che io penso di essere. In un equilibrio continuamente cambiante ed estremamente precario, in una continua interazione con gli altri organi e con molti fattori esterni e soprattutto... Indipendenti della mia volontà. concependo dei miei reni, io espiro. Comprendendo l'impermanenza dei miei reni, io espiro. Reni. Espiro. Impermanenti. Reni impermanente. Un altro organo silente che si manifesta solo in caso di malessere, ma così prezioso, di cui non potrei fare a meno neanche per un istante. impermanenti, soggetti a degrado, invecchiamento, trasformazione. Consapevole del corpo, io inspiro, comprendendo l'impermanenza del corpo, espiro. Corpo. impermanente. Corpo impermanente. Questo corpo che è così cambiato nel corso del tempo è destinato a cambiare ancora e in futuro a trasformarsi in altre cose. Questa trasformazione continua ha fatto sì che nel mio corpo ora ci, fosse, ci sia qualcosa di misterioso, ma di reale, di lontanissimo. Ci siano elementi di galassie lontane, di animali che non esistono più. Tracce di esperienze, di anni, anche compiute prima che io nascessi. Questo corpo che quando non ci sarò più si trasformerà in qualcosa che non posso conoscere. Consapevole del pianeta Terra, io inspiro. Comprendendo l'impermanenza del pianeta Terra, io espiro. Pianeta Terra, espiro. Pianeta Terra, impermanente. Comprendo di essere parte di un sistema molto più grande di me che cambia continuamente, cambia da milioni di anni, miliardi di anni e anche se ora più velocemente continua a cambiare. In direzioni inaspettate e non sempre corrispondenti ai miei desideri. Consapevole di questa pandemia del Covid che interessa, la gran parte dell'umanità io ispira consapevole dell'impermanenza dell'epidemia del covid io espiro. Pandemia impermanente. Pandemia impermanente. E nel poco tempo che rimane di questa meditazione contemplo l'impermanenza di questo momento, di questa stessa pratica. E mi preparo ad ascoltare un, un fenomeno come il suono di campana che si sorgerà si trasformerà nella sua impermanenza per poi uscire dal campo della coscienza